Benvenuto. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. buon pomeriggio, benvenuto. Allora, vogliamo subito iniziare parlando di queste, insomma, possibili infrastrutture che agevoleranno proprio la mobilità intorno all'area dello stadio. Ce ne parla? Ah, assolutamente il tema sul quale concentreremo e chiederemo alla S Roma di concentrare tutti gli sforzi è sicuramente il tema della Roma Lido. L'obiettivo lo uh, è quello di uh, potenziare sia l'infrastruttura sia dal lato dell'infrastruttura che dal lato dei materiali rotabili, quindi dei treni, eh, per, farla per trasformarla, per rendere una ferrovia efficiente che quindi potrà consentire ovviamente per tutti i giorni ai pendolari che da Ostia si spostano verso Roma e viceversa e in occasioni dei match e delle partite di funzionare al meglio. Un altro aspetto sul, da sul Dattizia a sportizio sarà la stazione eh, della FL1 Magliana che, che già oggi c'è e di eh, metterla in collegamento con, con un ponte con, con il futuro stadio. Quindi, diciamo, le due infrastrutture sul ferro sulle quali, sulle quali eh, puntiamo e punteremo sono la Roma Nido e la, e la FL1 che sono gli aspetti, uh, gli aspetti importanti sui quali, uh, sui quali lavoreremo a stretto contatto con, uh, con la società sportiva e ovviamente con tutte le strutture di Roma Capitale E naturalmente per eh, agevolare insomma, il trasporto pubblico e non il trasporto privato che creerebbe insomma, maggiore, maggiore difficoltà per Assolutamente, questo è un, è un obiettivo della nostra amministrazione a, a prescindere dal discorso stadio insomma oltre al discorso stadio è quello di ridurre eh, il traffico privato e favorire aumentare, incentivare il trasporto pubblico, la mobilità pedonale e ciclabile ovviamente sono tutti obiettivi Diciamo di medio termine, non di lungo termine sui quali però stiamo impostando un lavoro importante ogni giorno per, per ridisegnare un pochino la nostra città da questo punto di vista e quindi insomma sarà soprattutto sui mezzi, su, su rotaia insomma, questo, questo tipo di trasporto che voi prevedete? Beh, sì, nel quadrante dello stadio le, le, le infrastrutture già ci sono, quindi eh, l'obiettivo sarà quello di renderle più accessibili di potenziarle, di eh, ristrutturarle, ma di puntare sulle infrastrutture esistenti, appunto Roma-Lido e, e FL1. Poi ovviamente sono entrambe eh, infrastrutture, Roma-Lido e di proprietà della Regione, eh, per quanto riguarda le frevie regionali e FL1 pagate dalla regione quindi ovviamente sarà necessario e fondamentale ce lo spieghiamo, ne saremo certi anche un lavoro di eh, stretto contatto con, con gli altri enti la regione è in prima da questo punto di vista che andrà ovviamente coinvolta Senta Stefano, di queste ore, insomma, di queste ultime ore eh, questo progetto eh, per un nuovo tipo di sharing, lo sharing con 250, pare 250 scooter elettrici, eh, sì. è proprio una novità insomma dell'ultima ora? Ce ne, vuole, ce ne vuole illustrare un po' così il progetto? Sì, è un progetto molto interessante e molto anche ambizioso e favorito insomma da un.. Da un delle discipline, delle normative che penso in questa città siano abbastanza eh, aperte, incentivanti per quanto riguardi la mobilità condivisa e appunto Uh, l'iniziativa ovviamente è, è privata, è un'azienda privata che però appunto uh, svolgerà un servizio uh, di condivisione che consentirà a, alla città di uh, un pochino ridurre anche qui questo del traffico privato, un servizio di scooter sharing quindi un pochino come già avviene per il car sharing che conoscono un po' tutti, insomma senza citare gli operatori attuali di car sharing però il car sharing quello faccio dove cerco l'automobile, la 500, la smart con lo smartphone, anche in questo caso questo servizio di scooter sharing elettrico funzionerà in maniera assolutamente analoga quindi con un'app dal telefono troverò lo scooter potrò prelevarlo e rilasciarlo all'interno di un'area che eh, tendenzialmente sarà quella dell'anello dell ferroviario quindi è un servizio molto innovativo eh, che consentirà ripeto, mh, anche qui è importante cerco cioè, sempre di sottolinearlo Ogni qualvolta si eh, dà un'alternativa all'automobile uh, all privata, a quel punto poi si apre un, uh, un, un potenziale enorme e si favorisce la mobilità pubblica che poi può voler dire uh, car sharing, può voler dire il taxi, può voler dire l'autobus. posso, uh, Il discorso dello scooter sharing sarà importante soprattutto per coprire diciamo, l'ultimo minuto, quindi magari arrivo in centro con la metropolitana, con la ferrovia regionale, con la Roma Lido, per restare nel termine eh, che diciamo prima, e poi magari la piramide anziché... Eh, Aspettare l'autobus, posso prendere lo scooter sharing, o a ritorno posso prendere un taxi, e così via. E ogni qualvolta togliamo, togliamo spazio dalla mobilità privata, poi si aprono delle, si aprono, insomma, di, delle alternative eh, sostenibili e anche molto spesso eh, più economiche. Eh, senta, c'è cioè una nota anche un po' diciamo dolente, vediamo però come la affrontiamo, eh, che molti romani molti ciclisti romani eh, sono un po' arrabbiati diciamo insomma sono un po', sì, diciamo pure arrabbiati contro un po' il comune di Roma perché Roma forse non è proprio una città a prova di piste ciclabili sono piste insomma che non, non sono percorribili ce ne sono, ce ne sono poche comunque insomma c'è una grossa difficoltà per le due ruote a Roma come possiamo rispondere? Assolutamente, è vero, ma è altrettanto vero che stiamo lavorando per cambiare completamente questo, questo, questa situazione. E uno dei primi progetti che abbiamo, sui quali abbiamo lavorato con la commissione che ho l'onore di presiedere già da ottobre, sulla quale c'è stato già un progetto preliminare, abbiamo messo dei fondi a bilancio, ad esempio la borsia ciclabile su, su Via Toscolana una corsia ciclabile appunto che andrà a ridurre un pochettino la sezione stradale per quanto riguarda le trovi private e dedicherà una parte importante della sezione stradale alle, alle biciclette. In questo modo eh, sarà un'infrastruttura importante che vedrà la luce entro quest'anno e consentirà appunto di cambiare un pochino il paradigma e dedicare alla, alla mobilità ciclabile i giusti, giusti spazi che, che, che gli spettano. Quindi eh, siamo ben consapevoli che la situazione è complicatissima ma abbiamo cominciato a lavorare da subito con dei progetti concreti e anche importanti perché parliamo di Via insomma non, non una parte eh, limitata della città e anche prevedendo gli investimenti in bilancio quindi un lavoro importante che abbiamo avviato ovviamente ci vorrà del tempo ma abbiamo impostato una, una mentalità completamente diversa nell'approccio a questo tipo di, di problemi Va bene, noi la ringraziamo ringraziamo Enrico Stefano Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma grazie di essere stato sulla di Roma Capitale